piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, clicca e condividi uomo che non basta mai ma Maximi Maxi uh, che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si scaltro è ombre, bre matalo matalo camperon dietro la gru e uh, iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube uh, sbagli sì, di sì, tutto e di più forza fallo pure tu perché con le tigre di Roma è sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questa è l'estrazione ragazzi del video contest di FIFA E sì, ci ho messo un pochino a fare questa estrazione Però alla fine l'ho fatta Ho visto che ho avuto anche tanti bei like Vi ringrazio a tutti ragazzi per, per la vostra collaborazione e per eh, giustamente la partecipazione a questi contest che io faccio e so che in settimana avrei dovuto anche far uscire il contest di, di GTA però purtroppo non mi è stato possibile per tutta una serie di eventi quindi eh, in seguito farò un video dove vi spiegherò più o meno cosa sta succedendo, cosa succederà e tutto il resto, comunque sia ne parlerò in un altro video e poi eh, niente, per quanto riguarda il contest andiamo a vedere ragazzi eh, chi è il vincitore di questo contest qui ci sono parecchi commenti, adesso diamo una caricata giusto per vedere un'occhiata eh, in linea di massima insomma abbiamo tanti bei commenti quindi andiamo ad eh, incollare il nostro link ragazzi andiamo ad incollare il nostro link con il solito sito random comment pick e andiamo a eh, a vedere cosa succede ragazzi insomma chi ha vinto questo video contest chi si è meritato si sì, 30.000 crediti e ricordo sempre i parametri per essere i vincitori dovete essere iscritti al canale avere il canale pubblico in maniera tale che io possa comment controllare e commentare con un partecipo lasciare like e avete diciamo quando avete tutti questi requisiti avete tutto a posto ragazzi quindi adesso incolliamo il link e prepariamoci al vincitore di questo video contest ragazzi subito dopo questo video farò uscire un altro, un altro video contest di viva così non mi sbaglio e quindi nulla andiamo a vedere chi è eh, il vincitore abbiamo visto che è Kale Boom Boom ragazzi e vediamo se Kale Boom Boom risponde ai requisiti che, che ci servono per allora qui Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mi sembra eccolo qui qui abbiamo il video ragazzi 199 visualizzazioni e... e adesso dobbiamo vedere le iscrizioni ragazzi vediamo se è anche iscritto al canale però suppongo di sì perché è parecchio che mi segue quindi suppongo di sì andiamo a vedere andiamo a vedere e quindi nulla se il vincitore corrisponderà a tutti i requisiti eh, automaticamente avrà vinto ragazzi detto questo abbiamo anche l'iscrizione a questo punto ragazzi aspettate un nuovo contest il vincitore di questa settimana è Kele Boom Boom vi aspetto per un nuovo contest per altri 30.000 crediti di FIFA eh, un saluto a tutti e al prossimo video ciao a tutti Pero las gracias pero me las darás la vida me folla y yo no puedo más yo no soy la puta de nadie mama he conocido a dios y a satanás he conocido a dios y a